anno quel 69, si arrivò sulla luna e si decise di smettere di dare la caccia agli UFO, agli oggetti volanti non identificati, sembrava non ne valesse proprio più la pena, da quel momento è cominciata una corsa continua alle bufale e alle pellicole sull'argomento, eh, hanno invaso i cieli di celluloide e poi web, l'ultima volta mi pare due anni fa, rimbalzata una storia secondo la quale il pentagono avrebbe nascosto prove di oggetti volanti non identificati sui cieli d'america e non solo d'america è la dimostrazione che non ci rassegniamo all'idea di essere soli sulla faccia dell'universo non solo della terra e questo significa che non dovremo smettere di indagare anche se investigazioni come quelle che vennero condotte in quegli anni ormai lontani si sono dimostrate inutili o almeno sono state segretate in modo tale che noi giornalisti non ve le racconteremo mai